ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un episodio speciale di tuning tuning 2.0 dove diciamo ho modificato la tezerak ragazzi allora eh, questa è una top 3 diciamo sono secondo me i tre settaggi più belli per questa auto i tre metodi diciamo di livree di colore eh, come dicevo secondo me più belli che ho visto in giro e ho voluto portare sul canale eh, molto molto particolari a me piacciono particolarmente questo colore che state vedendo eh, comunque ve lo lascerò in descrizione come ogni singola auto vi lascerò in descrizione tutte le varie modifiche non so, la livrea, il tipo di colore eh, e tutto il resto quindi potrete farle anche voi se, se vi piace questo tipo diciamo di modifiche eh, se vi piacciono come, come le ho fatte insomma come, come sono venute che altro dire ragazzi le modifiche per queste auto sono quelle quindi comunque sia uno deve scegliere un, una modifica più o meno ottimale per l'auto o comunque a gusto e devo dire che queste qui sono le modifiche secondo me più belle più belle non dico in assoluto perché sicuramente ci sarà qualcuno di voi che l'avrà fatta anche migliore di queste senza dubbio però comunque sì a me piacciono tanto comunque con questi colori particolari questa per esempio ragazzi è un... non richiede vernici particolari la potete fare tranquillamente allo Santos Custom è importante che magari seguite eh, quello che vi lascerò in descrizione per poterla fare identica allora eh, su tutte queste auto vanno montati i cerchi base e con l'app di iFruit è possibile modificare il colore dei cerchi base quindi magari potete anche modificarli io non ho avuto tempo e quindi diciamo che non l'ho fatto però comunque sia potete mettere i cerchi neri su tutte e tre le versioni tranne che sulla prima mettete i cerchi sulla prima e sulla seconda mettete i cerchi bianco ghiaccio ragazzi e comunque diciamo danno anche il loro bel effetto anche se sono cerchi originali Altro dire, spero che eh, questi tre setting vi piacciono. Fatemi sapere secondo voi qual è il migliore dei tre. Eh? Eh, detto questo, vi lascio al resto del video. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, eh, commentate. Soprattutto ragazzi, commentate, siate attivi sul canale che mi stimolate a fare nuovi video, a cercare nuovi contenuti, a cercare nuove cose. Detto questo, un saluto a tutti. Al prossimo video, ciao a tutti. she <laughs>